Benvenuti all'interno di un'altra puntata di JavaScript in pillole, una breve serie in cui andiamo a vedere quelli che sono i pattern e i concetti più comuni all'interno dello sviluppo in JavaScript e soprattutto lato front-end e che spesso possono aiutarci nel migliorare le nostre competenze e nell'utilizzare in maniera migliore React. L'argomento di oggi è il rest operator, che è esattamente, diciamo, il contrario dello spread operator. Mentre appunto lo spread operator si occupa di scomporre elementi oggetti iterabili nei suoi singoli elementi, il rest operator invece li accumula, accumula singoli elementi all'interno di oggetti iterabili. La cosa confusionaria del rest e dello spread operator è che nonostante svolgano due funzioni totalmente opposte si scrivono nella stessa maniera. Per vedere un po' in pratica quella che è la funzione del nostro rest operator, la prima cosa che dobbiamo fare è andare a decostruire quello che è il nostro array. Decostruire vuol dire semplicemente scomporre in maniera più semplificata accedendo a quelli che sono i parametri all'interno del nostro oggetto iterabile o enumerabile. Nel caso degli oggetti iterabili, come gli array, le stringhe, i set oppure comunque le note list, la decostruzione avviene in base alla posizione, quindi io vado a dire, a indicare che sono parentesi quadre perché voglio decostruire tramite posizioni e quindi sto lavorando con un oggetto iterabile, non enumerabile. E voglio dire che il primo si chiamerà interrogato, dopodiché avrò il mio rest operator con i non interrogati quindi se adesso li andrò ad assegnare a studenti andrò a decostruire l'array studenti e se adesso andassi a console dot non così ma così e non interrogati mi accorgo che avrò ottenuto Luca e avrò mantenuto all'interno dell'array quelli che sono eh, tutti gli altri ragazzi che non sono stati interrogati. Nel caso io non avessi questa, il rest operator otterrei semplicemente Luca e Marco, è il secondo valore e questo invece è quello che voglio ottenere, una lista di tutti coloro che non sono stati interrogati. Ovviamente questo funziona anche con quelli che sono Ovviamente i nostri oggetti, quindi nel caso di un oggetto, che lo scriverò così, a dispetto, avessi la classica persona, che si chiama nome Sandro, cognome Petruzzi, cognome di allenatore di basket questa volta, si chiama Job che è più veloce. Quindi adesso per andare a utilizzare il nostro REST operator devo andare a decostruire il mio oggetto che si dichiara questa volta con le parentesi graffe e decostruisce non più in base alla posizione, quindi il primo valore non corrisponderà al nome ma corrisponde in base alla chiave esatta. Quindi se volessi andare a prendere quello che è il lavoro e per tutto il resto altre Info uguale a persona, andassi a console.logare job e altre info, otterrei semplicemente allenatore e l'oggetto, diciamo che mantiene le altre informazioni che non sono andato a prendere, quindi un oggetto con tutto ciò che non ho, non ho preso. Ma come questo può esserci davvero utile? In combinazione con il suo nemico spread operator perché se ad esempio io avessi interrogato eh, fosse a fine anno e volessi magari appunto fare una media di quelli che sono tutti i, i voti che ha preso ogni studente quindi avrei eh, fai media, media. come funzione e io le andassi a passare come primo eh, valore name e come secondo magari passiamo a nome e come secondo gli andassi a passare il nostro rest operator con uh, voti, sì, a questo punto all'interno andassi ad avere un console.log di nome e un altro di voti, voti. semplicemente al momento stiamo facendo solo questo, mi sposto un po' più in basso, Se avessi const buttini 1 cioè 30 23 23 18 e 30 se io andassi a avere file media e gli passassi quello che è Sandro anzi diciamo così passiamo interrogato poi vado a passarli come secondo parametro votini, in questo caso utilizzando quello che è lo spread operator, quindi passandoli tutti i singoli valori, vedete che io ottengo come console, log, magari cancellando, commentando, non cancellando gli altri due per non avere casino, ottengo Luca e poi un array contenente tutte queste altre informazioni. Se io per caso andassi a passargli i votini, poi 20, 34, 56, no, 34 non sono voti, passassi 29 e 28, io semplicemente avrei un array che continua a ingrandirsi in questa maniera, quindi avrei tutti quegli elementi che ci sono in più. E quindi questo permette la mia funzione... Di, di prendere praticamente tutti quei parametri che gli vengono passati, anche se sono molti di più di quelli da me previsti. qua potrei andare avanti all'infinito in a, a passare dei voti. E all'interno di questa nostra funzione io so che questo è un array, quindi io posso andare a dire che eh, la media che devo ritornare è return semplicemente di voti.reduce a cui passo una callback function che prende item. Anzi, che prende che prende total seguito da item e mi ritorna total più item. Se adesso andassi a console logare questa roba qua, consol dot log di fai media. In questa maniera, come vedete, io ottengo quella che è eh, la mia media. Ovviamente mi sono dimenticato la cosa più importante, ovvero di dividere questa roba qua per voti. Vado a salvare, ottengo il mio risultato. In questa maniera, se io andassi ad aggiungere ancora 21... 17 14 Non avrei nessun problema, la mia funzione sarebbe in grado di gestire tutti dei voti che io vado a passare di continuo. E questa soluzione ci è molto molto utile, ad esempio, quando io magari ho const somma, che è una funzione che magari prende in questo momento due parametri che sono a, b, e se io volessi coprirmi con resto dei valori in questa maniera potrò fare un semplice controllo in cui resto dei valori dot length maggiore di 0 anzi uguale uguale a 0 nel caso questa condizione fosse vera allora io ritornerò ritorno semplicemente a più B, altrimenti sarò costretto ad avere un return di A più B, più reduce di total più item che hanno messi tra parentesi dove ritorno total più item e gli devo passare resto dei... cosa sta funzionando la rilaboro un attimo e gli passo total Se più virgola item no, torna total più vado ad aggiungere quello che è l'ultimo parametro che è il valore di partenza di total che in questo caso partirà per forza da 0 da e poi vado a chiedere di stampare quella che è prima la nostra somma normale tra 2 e 4 e ottengo tranquillamente 6 ma sì in questo caso adesso passarli 5 6 7 e a questo punto ottengo quella che è 24 e in questa maniera la nostra somma è in grado di gestire anche tutti quei valori che le vengono passati al di fuori di A e B. Che sarebbero i nostri parametri standard. Se io volessi eh, esagerare, mi basterebbe portare esagerare, fare le cose come vanno fatte, portare questa roba qua sopra e andare a dirgli che lui deve ritornare somma di voti. Andiamo a fare questa roba qua e salvando otteniamo il nostro risultato che in questo caso diventa 203. ok In questa maniera siamo in grado di gestire molto molto bene eh, la nostra eh, possibile errore di un utente. mettiamo che un utente eh, si dia per default che ci sono due parametri da sommare, essere 2 più 3, un'immagine a quel tipo di somma, l'utente mette 4, 5, 6 parametri lì dentro e allora tu non cadi in un errore ma sei in grado di gestire questo errore. Tutto questo grazie al nostro REST operator che in combinazione con lo SPREAD operator è veramente potente.